Temptation Island, Francesco ha fatto il provino per uomini e donne? Indizi. Uomini e donne, Francesco Chiofalo di Temptation Island ha fatto il provino? Avvistamenti. Da quando Selvaggia Roma ha sbottato sui social, è iniziata a girare una strana ed interessante voce riguardo Francesco Chiofalo. L'ex di Temptation Island infatti simile e sembra abbia voglia di trovare una nuova compagna. Dopo aver preso un due di picche dalla sua ex fidanzata, il romano ha voltato pagina, rivelando attraverso i social di voler andare avanti con la sua vita e di chiudere definitivamente il capitolo Selvaggia. Il pubblico di Uomini e Donne ha chiesto alla redazione di mettere Francesco sul trono, ma al momento non si ha alcuna novità. In ogni caso, alcuni avvistamenti, sembrano parlare chiaro, soprattutto dopo il post pubblicato dalla Roma su Instagram Story. Francesco Chioffalo, da Temptation in Islanda Uomini e Donne? L'avvistamento ai provini. Alcuni giorni fa, Selvaggia Roma ha dichiarato di aver scoperto qualcosa riguardo ad una persona che avrebbe potuto scendere le scale, di Uomini e Donne? Al più presto. Di fronte alle parole della ragazza, tutti hanno ipotizzato che potesse riferirsi a Francesco Chioffalo, suo ex fidanzato. Oggi, un nuovo indizio sembra quasi confermare la possibilità di vedere il personal trainer arrivare nello studio del trono classico. Una fan del blog Newswed ha infatti raccontato un interessantissimo particolare. Sembrerebbe che qualcuno, forse proprio del pubblico, abbia visto Chiofalo recarsi negli studi e gli osperi provini di uomini e donne. In ogni caso, non c'è ancora nulla di certo. Temptation Island, Francesco Chiofalo sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne?. Dopo la scelta di Paolo Crivellin, Maria De Filippi ha ovviamente bisogno di trovare un nuovo tronista. Francesco è super richiesto dai telespettatori, ma chissà cosa ne pensi la padrona di casa. Il giovane romano è molto simpatico e piace davvero a molti, ma sarebbe in grado di sedere sul trono e conoscere più ragazze contemporaneamente? Ma soprattutto, come reagirebbe Selvaggia Roma?. A questo punto, non ci resta che attendere e vedere come andrà a finire.